Oggi prepareremo la crostata pere amaretti con crumble di mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono per la frolla, farina di tipo 00, zucchero semolato, scorza di limone, burro, vanillina, tuorlo e uovo e sale. Per il crumble di mandorle, farina, burro, mandorle pelate e zucchero semolato. Per il ripieno, Pere tagliata a fettine, amaretti sbriciolati, uva sultanina ammollata, gran burro, cannella, zucchero a velo e succo di limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la frolla. Mettiamo all'interno del boccale del zucchero e la scorza di limone. E lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10 finire sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo il burro uova e il tuorlo la farina, la vanillina e un pizzico di sale, ed azioniamo i bimbi per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno 30 minuti. Senza lavare il boccale, prepariamo il crumble. Mettiamo la farina, il burro, le mandorle, e lo zucchero ed azioniamo i bimbi per 20 secondi a velocità 6 mettere da parte in una ciotola senza lavare il boccale, prepariamo la seditano. Mettere nel boccale il burro. E far sciogliere per 3 minuti, 80 gradi, velocità 2. Aggiungiamo le pere. il grammarnier, il succo di limone la cannella lo zucchero a velo e gli amaretti e azioniamo i bimbi per 40 secondi antiorario velocità 1 trasferire in una ciotola e riporre in frigo abbiamo ripreso la frolla dal frigo adesso stendiamola tra due fogli di carta da forno Trasferiamolo in uno stampo rettangolare per crostate da 35 x 14 cm. Bucherellare il fondo con i rebi di una forchetta. Distribuire sopra il composto di pere. Vegliamo bene. sbriciolare il crumble sulla crostata cuocere in forno per riscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti circa la crostata è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo crostata di pere amaretti con crumble di mandorle